Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai, te le legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e le scriverai sugli stipiti della sua, tua casa e sulle tue porte. Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4 e 9. Ricordo quando facevo il servizio militare, era stato un periodo un po' particolare della mia vita perché... Eh, magari essere un, un po' lontani dalla propria famiglia, così non trovavo il senso di tanti comandi che venivano dati, no? vedevo l'approfittarsene di tanti caporaletti e così via. E poi anche vedevo che attorno a me c'erano tanti commilitoni che facevano tutti eh, scelte diversissime, insomma c'era chi si drogava, chi faceva spiritismo, chi eh, eh, andava a prostitute, e io mi dicevo, ma io che cosa devo fare della mia vita? E ho cominciato a scrivere a un prete che conoscevo, che accompagnava il nostro gruppo giovani, si chiamava Don Giovanni Fedrigotti, e lui mi diceva, guarda Giuseppe, anche la naia è un'occasione preziosa per imparare ad amare. Io mi ero fissato continuamente questa frase, anche la naia è un'occasione preziosa per imparare ad amare. Tu offri quei piccoli servizi che fai mentre fai le guardie, di qualche preghiera, prega anche per me, lui mi diceva, fai qualche piccolo gesto di attenzione verso gli altri, cerca di vivere al meglio la tua vita e in quel periodo quindi io cercavo di crescere umanamente e spiritualmente mi indicava anche dei libri da leggere, mi indicava sempre qualcosa e avevo scritto sulla porta del mio armadietto eh, avevo scritto la regola d'oro amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze amerai il tuo prossimo come te stesso però forse non ricordavo questa pagina del Deuteronomio che in fin dei conti era quello che vi invitava a fare. Perché io ogni volta che aprivo questo armadietto che ci stavano quelle poche cose che potevo portarmi da casa, vedevo sempre scritto, vedevo sempre questa scritta, vedevo sempre questa frase. Ed è stato in quel periodo, in fin dei conti, che il 17 luglio del 1984, avevo 20 anni era più o meno a metà della naia, avevo iniziato a febbraio, insomma erano 4-5 mesi. E mi, sento come, mi sentivo come un deserto, mi sembrava di essere, eh, mi vedevo come un'immagine come fossi in un deserto e mi sembrava qualcuno dietro di me che mi stava chiamando e dicevo ma che cos'è questa cosa qua che cos'è questa um, sensazione che ho questa immagine che vedo però lì ho detto signore io non so che cosa vuoi da me però intanto io cercherò di crescere umanamente e spiritualmente e poi se un giorno mi chiamerai vediamo se posso essere pronto chissà e di fatto era quello che io stavo facendo allora questa pagina è una pagina che penso che siano delle pagine fondamentali, non solo per Israele, ma anche per ciascuno di noi. Viene offerta all'interno della compita della domenica sera. Ascolta Israele. Noi siamo chiamati innanzitutto all'ascolto, il popolo Israele era un popolo chiamato ad aprire le orecchie. Ma anche se noi guardiamo le icone eh, che spesso troviamo in chiesa, no? hanno le orecchie grandi. Non per dire che tutti quelli che sono stati ritratti avevano le orecchie a sventola o che Gesù aveva, a, a, aveva le orecchie a sventola. È proprio per dire che i padiglioni sono ben aperti per ascoltare e far risuonare questa parola del Signore. Questo eh, testo che abbiamo ascoltato fa parte della preghiera della Shema, che il buon Israelita recitava due volte al giorno, e poi magari anche prima di andare a letto lo recitava. Quindi anche questa compieta della domenica ci ricorda anche questa prassi che hanno gli ebrei ed è una confessione di fede è come dire non te lo puoi mai dimenticare è? è il primo comandamento non te lo puoi dimenticare e questo primo comandamento ci chiama innanzitutto all'ascolto, ad aprire le orecchie a metterci bene attenti e accoglienti perché quante volte noi sentiamo, ma non ascoltiamo, quante volte tentiamo a eh, prevenire quello che gli altri dicono, non lasciamo loro nemmeno finire la frase, perché so, lo so già io quello che dici, non c'è bisogno che tu parli, ci penso io, ti sostituisco io, quindi lo facciamo tutti, quindi anch'io tante volte lo faccio, confesso, il Signore è uno solo, non ce n'è altri. Eppure noi tante volte ci accappigliamo a farci ognuno il nostro Signore, la nostra sicurezza, la nostra pace. Se ho questa cosa qua, se faccio questa cosa qua, starò tranquillo e ce l'abbiamo tutti. Tutti tendiamo a costruirci sempre un mare o un monte, come volete, di sicurezza. Tu amerai il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. È un comando che il Signore dà e si rivolge a me, dandomi del tu. Non sono un estraneo per Dio, non sono una persona qualunque, non sono sostituibile. Se tu mi ami, se no me, me ne va bene un altro. Il Signore parla con me, vuole il mio amore, non quello di un altro. Vuole l'amore di tutti, però il mio amore è insostituibile. Lui vuole una relazione unica con me. Il Signore è tuo Dio, è mio. C'è una relazione unica. È il mio Signore, con tutto il mio cuore. Non una parte, un anfratto, mm, la punta del cuore, un pezzettino una valvola, no, tutto, vuole tutto di me, non vuole semplicemente un pezzetto, come Lui mi dà tutto, come mi, Lui mi ama totalmente, con tutta l'anima, cioè con tutto il mio spirito, con tutte le mie forze, con tutta quella che è la mia dimensione spirituale, con tutte le forze, sono tutte anche le mie capacità, con tutte le mie ricchezze, ma anche con tutte le mie fragilità, con tutto me stesso, lui accetta il pacco completo, mi conosce dall'inizio alla fine, dalla testa ai piedi. Questi precetti che oggi ti do, quindi è un comando del Signore, non c'è da scherzare, e se lui dice questo verbo, al futuro, dice che io sono capace di vivere tutto questo. Lui crede che io posso amarlo con tutto me stesso. È un precetto che lui mi dona adesso, in questo momento, nel momento in cui io ascolto questa parola, io ricevo questo dono, io ricevo questo precetto, ma non ricevo solo il comando, ma anche la forza di attuarlo. Perché non, il Signore non mi dà un comando senza darmi la forza di viverlo. Ti stiano fissi nel cuore. Cioè non allontanarli mai dal centro di te stesso, dalla realtà più profonda di te, dai tuoi pensieri, da tutto quello che sei e fai. li ripeterai ai tuoi figli. Il catechismo che facciamo ogni domenica ma anche il catechismo che siamo chiamati a vivere dentro le nostre famiglie. Cioè deve essere un'ossessione quasi, in fin dei conti, un'ossessione positiva, nel senso che se il Signore è il cibo della mia vita, come posso dimenticarlo? Non posso non ripetere quello che io ho ricevuto li ripeterai, sarai ossessivo, sarai stancante, sarai, oh papà, mamma, basta. Ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, cioè nei momenti anche della tranquillità, nel momento del riposo, nel momento dell'intimità, nel momento del riposo della quotidianità. Ma anche quando camminerai per via, cioè quando sei dentro e quando sei fuori. Vediamo come l'israelita funziona sempre per polarità, per opposti, per dire che ci sta tutta la vita dentro. Non è che c'è un qualcosa che rimane fuori, è quello che è stato detto sopra, con tutto. Tutto il tempo, tutta la vita, tutti gli spazi, tutto. Quando camminerai, quindi la nostra vita è un cammino continuo. E quando ti coricerai, cioè il Signore eh, veglia su di noi, sul nostro sonno, e quando ti alzerai di notte e di giorno. Distinguere, come dicevamo prima, la notte dal giorno, eppure Lui è sempre con noi, di notte e di giorno. E poi gli aspetti esterni, te li legherai alla mano come un segno. Un segno che viene fatto sulla mano è come dire che questa parola deve condurre la nostra vita se ce l'ho appiccicata qua come un braccialetto vuol dire che questa parola questo braccialetto mi ricorda che la mia mano non è che può andare da sola dove vuole, come vuole ma c'è questo braccialetto c'è questa parola che la conduce ti, faranno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi non so se siete andati in interessanti e avete visto gli ebrei che hanno il rotolino qua appiccicato, se lo legano dietro, fanno tutti i, i, i loro attorcigliamenti, eccetera, no? Quindi questa scatoletta qua, come dire, ti deve entrare in testa questa parola qua, ce l'hai qua appiccicata, è possibile che non ti entra dentro. È come noi quando facciamo il segno della croce sulla fronte, lo facciamo anche al battesimo, no? ma anche quando ascoltiamo la parola di Dio, facciamo questo segno della croce sulla fronte per dire che questa parola, entri dentro, cambi la nostra mentalità, come ci veniva detto nel Vangelo di oggi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi, cioè, anch'io che spontaneamente avevo trovato questa escamotage, mi scrivo questa bella frasetta sull'armadietto, così ogni volta che apro l'armadietto me la vedo. In fin dei conti c'era già scritto, magari io l'avevo sentita così distrattamente, non, non sapevo manco che c'era questa cosa. Eppure, è come dire, noi abbiamo bisogno di ricordarci che cosa sono le cose importanti della vita. E a volte anche quando ce l'abbiamo lì davanti agli occhi, che ce l'abbiamo fissate, come il gli ebrei che si mettono qua ce le dimentichiamo lo stesso e ci abituiamo. Se mettiamo un foglietto lì sul tavolo per ricordarci questa cosa, dopo due giorni che non la guardiamo più, ci siamo già dimenticati che cosa c'è scritto, Penso che ci capita a tutti. A volte cerchiamo delle cose che abbiamo davanti agli occhi, però ci siamo talmente abituati a evitarle che poi non le vediamo più quando si va in interessanti a volte chi va negli alberghi trova anche sulle porte, sugli stipiti quella scatoletta no? che c'è dentro il rotolino della legge e quindi questo perché questo rotolino sulla porta? perché la porta è il luogo del passaggio quindi quando esci e quando entri quando entri e quando esci e in questo viaggio continuo, in questo passaggio continuo io passo davanti alla parola. Padre Venturini diceva, in un momento, no, il 7 marzo, diceva quante volte io passo davanti al tabernacolo quasi senza cosa, sono di corsa, sono distratto perché sono preso dei tanti impegni. Allora riconoscere che noi abbiamo dei punti fermi, dei luoghi di passaggio, una parola che è una roccia per noi, una parola che accompagna la nostra vita, accompagna i nostri passaggi, le nostre porte. Mi piace leggervi questo racconto che ho scritto qua, e siamo verso la fine della prima pagina, un racconto orientale. No? Un viaggiatore un giorno disse al discepolo prediletto di un grande «Maestro spirituale, sono venuto da una regione molto lontana per ascoltare il Maestro, ma non trovo niente di straordinario nelle sue parole». Il discepolo gli rispose, «Non ascoltare le sue parole, ascolta il suo messaggio». E l'altro replicò, «Come si fa?» Il discepolo allora gli disse, «Afferra ogni frase che il Maestro pronunzia, scuotila bene». Finché tutte le parole cadono, ciò che rimarrà infiammerà il tuo cuore. È questo l'augurio che vi faccio, meditando sulla parola di oggi, sul eh, testo del Deuteronomio, che il Signore ci accompagni dentro la nostra vita, dentro il nostro cammino e ci doni sempre la sua forza e la sua salvezza.